Ciao. Ciao a tutti da un One Life Trip. Davito e Nadia. Sì. Oggi, oggi, sabato sera a Palermo, sì. facciamo quello che fanno un po' tutti uh -huh. ed è una passeggiata per il centro. Sì. Venite con noi e scopriamo il centro assieme. Andiamo. dentro l'aria pedonale quindi macchina, niente però ogni tanto qualcuno ci scappa sempre sì. qualche abusivo sempre a Palermo l'anarchia è sette casa passano lo stesso sempre grazioso con i localetti gente che gente che passeggia con la famiglia sono belli anche i palazzi da contorno perché sono sempre palazzi antichi stiamo passeggiando Corso Vittorio Emanuele che è un corso che attraversa il centro antico di Palermo dove all'estremità si può trovare appunto la cattedrale con palazzo dei normanni e finisce al fuoritalico dove c'è porta felice la città antica era questa ora ci troviamo in via roma all'incrocio quindi per un attimo si interrompe l'aria pedonale Passiamo Via Roma che nel corso dei miei modesti 39 anni è sempre cambiata come senso di marcia senso unico, se, doppio senso senso unico, doppio senso sì, e altro senso. Senso. Fino, a, fino al prossimo incidente e poi <ride> ritorneranno a fare senso unico, come ogni volta. Sì. Rosso, verde! Motori si fiondano perché fai video? <ride> io fare video me, non video te! attraversando via Roma salendo verso la cattedrale si arriva ai quattro canti la sera diventa anche teatro degli artisti di strada anche di giorno, ma la sera molto di più Vediamo perché onestamente è musica. No, non la sento nemmeno io, però magari più tardi. Ola. Piazza Pretoria. Non so se avete capito lo spettacolo, quando venite qui capite cosa vuol dire l'arte. E inquadriamo, dicono no, no, per cortesia. <sessizia> saluta, saluta. e mi raccomando se fai picciole te ne amai Andrea Umeggio mi chiamo Umeglio di nome, Andrea di cognome. Ciao Andrea. Non lo so. da voi la confusione che c'è anche a camminare è già tanto rilassante. Non si fa non si fa un granché. È tanto per passeggiare. Mi godesse così stare. Io che oh, giavo, wow. che con tutti, ma che li sono carzinho, com'è? Più grande il primo più grande d'Italia e il terzo più grande d'Europa. camminavo, camminavo, camminavo, dov'è che andava? correvo, correvo, correvo, siamo per incrociare via Mariano Stabile ricordate il che ho ci troviamo in via Ruggero VII che è il salotto di Palermo perché il salotto di Palermo? perché prima, <coughs> ma anche ora, è usato per passeggiare proprio è eh, il posto in di Palermo perché si trova, da, va dal Politeama fino al Teatro Massimo quindi qua passeggiano tutte le persone nobili è considerato il salotto di Palermo è tutta una passeggiata praticamente sì, Palermo è tutta una passeggiata <ride> Vuoi sapere il canale? Vito e Nadia. Quale momento migliore per non fare pubblicità? Ragazzi, iscrivetevi a questo canale, non fate solo che vi guardate i video. È scappato. È scappato, non vi costa niente. Anche un un piccolo commento un ciao ragazzi un like un'iscrizione perché visualizzate anche una condivisione perché no eh, d'altronde per ora sto facendo vedere la vostra Palermo e la mia Palermo sì. quindi iscrivetevi like condividete, condividete. Via Principe, il ritrovo dei ragazzi del sabato di giorno, dei minorenni più che altro. Please.